A distanza di 40 anni dalla morte di Pasolini, quanto può essere considerato ancora attuale il suo stile o comunque il suo pensiero? Eh, domanda difficilissima quanto, tanto, ci sono tante cose nell'opera di Pasolini, quella cinematografica, quella narrativa poetica soprattutto e anche saggistica. Eh, queste ultime due sono, quella cinematografica e quella saggistica, forse sono le parti della sua opera che sono più ricordate, più lette nell'ultimo periodo. E poi eh, io credo che mh, una delle cose che mi sento dire in maniera riassuntiva è che Pasolini è sempre stato un grande sperimentatore di linguaggi e di forme non ha mai smesso di cercare qualcosa anche sul piano della creazione anche narrativa eh, fin dall'inizio dalle poesie in Friulano fino all'ultimo romanzo Salò ma anche nel cinema in continua evoluzione e poi la sua figura di intellettuale che eh, è molto particolare, è forse unica in Italia in quel tempo, o perlomeno di quelli che ricordiamo, e cioè una persona che ha innanzitutto un rapporto molto forte con la verità, con la verità da dire. E il coraggio della verità non solo ma anche un senso etico e assoluto della verità cosa che invece anche a detta di Pasolini mancava anche agli intellettuali di sinistra del, del suo tempo non solo agli uomini politici ma anche agli scrittori, eh, saggisti, giornalisti del suo tempo che, con cui anche spesso come sapete bene è entrato in polemica lui diceva che Pasolini, non, Pasolini diceva che molti non avevano la volontà e nemmeno il coraggio di vedere la verità nella sua interezza e lui ha sempre avuto questo vincolo molto forte appunto di tipo etico. No? Con, eh, mi sembra questa una, una cosa importante che resta anche oggi come un esempio.